Ciao, ragazzi, vorrei fare con voi un paio di considerazioni dopo aver fatto questa sera l'ultimo test provando i 240 volt. Quindi, inizialmente, la pro utilizzato con la tensione, diciamo classica, di rete, che la spina era misurata attorno ai 220 volt. Successivamente, ho provato a 230 volt, e come ultimo test, ho provato i 240 volt, grazie all'autotrasformatore che vedete là in fondo di cui ho parlato nei video precedenti. Allora, purtroppo non sono riuscito a registrare il video sull'andamento della temperatura a 240 V, il fatto sta che abbiamo raggiunto i 500 gradi a, dopo 27 minuti e mezzo dall'accensione, quindi rispetto ai 230 V abbiamo guadagnato altre 2 minuti e mezzo. Il problema qual è stato in questo caso? Ancora peggio della volta scorsa. Ha raggiunto i 500 gradi, la resistenza superiore si è spenta, si è spenta anche la resistenza inferiore. Ho infornato comunque perché dovevo infornare. La resistenza superiore si è riaccesa, la resistenza inferiore non si è mai più accesa. Addirittura penso di averla bruciata. Anche se comunque, guardando sul retro del prodotto, le specifiche lo danno. Per funzionare in un range da 220 a 240 volt, comunque diciamo che probabilmente è un range un po' aleatorio perché 240 volte non ce l'ha praticamente nessuno. Fatto sta che comunque non dovrebbe rompersi diciamo. e non credo si sia rotto anche perché poi dopo ho spento, l'ho lasciato riposare tutto quanto. Dopo una, una 20 minuti ho riacceso non più a 240 volt, direttamente alla 220 della spina e tutto è tornato a funzionare. Il problema è che non è. Praticabile questo tipo di operazione nel caso appunto sia un problema sistematico di tutti questi fornetti Credo più che altro le date ai controlli più che la resistenza stessa Detto questo io credo che da adesso in poi valuterò se utilizzare l'autotrasformatore Probabilmente farò qualche prova senza Ho intenzione comunque di fare ulteriori modifiche al fornetto nello specifico voglio sostituire la sonda, eliminare tutti i controlli che ha, installare un'altra resistenza a cielo, che mi sono già procurato, e controllare tutto con un controller PID. Ci metterò qualche giorno a essere ottimisti, un po' più di tempo, però la strada è quella. Comunque, tornando al discorso delle tensioni, a 220 volte il fornetto con le due resistenze non arriva ai 1600 watt, siamo sui 1570 watt. A 230 volt siamo effettivamente a 1800 watt, quindi le specifiche delle resistenze e a 240 watt volt siamo a circa 1920 watt di assorbimento, dove considerate che 5 watt di assorbimento sono delle ventole. ventole che vi confermo sono a 12 volt, quindi anche su quelle faremo un discorso a parte, non in questo video più avanti. E che dire, vi lascio qui di seguito una tabella comparativa tra i voltaggi, e tempi e temperature. Alla prossima!